Bene, anche oggi parleremo di comunicazione, approfitto di questa mezz'ora perché è questo il tempo che abbiamo e la domanda è venditore si nasce o si diventa? Quando parlo di vendita voglio sempre chiarire che non parlo di vendita di un prodotto, quando ci muoviamo ogni giorno comunichiamo e comunicare vuol dire vendere qualcosa, vendere la propria idea, vendere il proprio pensiero, vendere anche un prodotto materiale o immateriale ma comunque Ogni eh, comunicazione, ogni mh, gesto, ogni azione che facciamo è volto a vendere qualcosa. Anche se fosse soltanto un'idea, stiamo vendendo all'altro la nostra idea. Infatti io ho un corso che faccio da un bel po' di anni che si chiama Vendita e comunicazione, con l'accento. Infatti spesso mi dicono, ma hai sbagliato, eh, c'è l'accento. No, è messo lì volontariamente, perché vendere è comunicare. Se non comunico bene non sto vendendo nulla, ma ogni volta che comunico sto vendendo qualcosa. Gioco di parole, ma che poi tanto gioco di parole non è. Dice Donatella, si diventa. Ok, io aspetto qualche altra risposta, mano a mano che andiamo avanti eh, su due o tre risposte, magari facciamo un'analisi e poi vi dico la mia. Venditori, si nasce o si diventa? Pensateci bene, pensateci bene perché la risposta ce l'avete già, non c'è bisogno che ve la dica io. Ve la dirò, ma non c'è bisogno che ve la dica io. Partiamo da questa domanda oggi per andare nella pratica e fare insieme un esercizio. Pensateci bene, pensate a quando, quando siamo piccoli, quando siamo bambini, prima di, andare, di iniziare a parlare, quando ancora non comunichiamo con il linguaggio verbale, con le parole. Cosa facciamo? Come ci muoviamo? Come manifestiamo le nostre esigenze ai nostri genitori? Pensateci bene, perché la risposta ce l'avete. Io aspetto qualche altro secondo chiacchierando con voi e poi inizio ad argomentare eh, questa mia domanda con quelle che sono le logiche che ci sono dietro. Siamo in leggero ritardo tra quello che dico e quello che arriva. Stefania dice si nasce. Benissimo, complimenti. Allora, vediamo un po' cosa ci dicono i nostri amici. Giovanna dice si nasce. Allora, io inizio ad argomentare perché altrimenti il tempo scorre e non riusciamo ad arrivare alla fine. Fabio ci dice in ogni azione quotidiana in rapporto ad altre persone noi vendiamo la nostra persona in ogni momento. Giustissimo, Fabio, è un concetto di base. Questo è un concetto fondamentale. Vi farò fare un esercizio insieme a me dopo, proprio con la testimonianza di ciò che sto per spiegarvi. Allora, non sono arrivate altre risposte. Parto. Quando dico venditori, si nasce o si diventa, come dicevamo, eh, non parlo di vendere un prodotto. Quindi, pensate a quando siamo bambini, no? Siamo nella culla. Abbiamo fame e vogliamo comunicare alla nostra cara mamma di portarci il latte. Qual è la cosa che facciamo? Piangiamo. Okay? Il pianto per il bambino è una manifestazione comunicativa di un'esigenza fisiologica. Perché il bambino piange quando ha fame, quando ha sete, quando ha sonno, quando ha mal di pancia. Ogni qualvolta ha un'esigenza, quando vuole che gli cambiamo il pannolino. Ogni volta che ha un'esigenza fisiologica, lui la manifesta, visto che non ha altre possibilità attraverso il pianto, Quella forma di comunicazione sta vendendo una sua esigenza. Quindi fondamentalmente noi nasciamo venditori, perché è innato nell'essere umano vendere, quindi comunicare, vendere le proprie esigenze, perché dico vendere, sto comunicando, se fosse fino a se stessa finirebbe lì. Ma ogni qualvolta la comunicazione è finalizzata ad avere un riscontro, io devo vendere l'idea, il bambino vende la sua esigenza di farsi cambiare il pannolino e la mamma la compra perché arriva e gli cambia il pannolino, quindi ha compreso il messaggio e fa un'azione, ad ogni azione arriva una reazione, si è effettuata la vendita, c'è cioè un venditore e un compratore, sempre, quando nasciamo è già così, quindi possiamo dire che facendo i complimenti a chi ha detto venditori si nasce, che noi nasciamo venditori, è innato nel DNA di ogni essere umano vendere le proprie esigenze, però attenzione, le proprie esigenze le riusciamo a vendere tutti, ma non tutti lo facciamo allo stesso modo. Quando si parla di bravi venditori, di bravi comunicatori, ci sono due categorie. La categoria dei geni, quelle persone che nascono con delle potenzialità innate, che sono bravi di per sé, ma se si vendesse la propria idea, il proprio pensiero, solo da geni, sarebbero poche le persone che riuscirebbero nella vita a fare una, un certo tipo di azione, a comunicare in maniera efficace o magari anche a fare i venditori realmente nella vita di qualcosa di materiale o immateriale addirittura ci sono le persone che sono geniali ma si può imparare quindi si può diventare ha ragione quindi anche chi dice venditore si diventa perché si nasce con delle capacità innate qualcuno le ha più sviluppate degli altri ha un dono ma se noi volessimo contare solo su chi è il dono non avremmo una grande capacità comunicativa quindi si può imparare per poter imparare entra in gioco la forza e l'importanza di avere un metodo. Quindi la comunicazione si può apprendere. Noi possiamo imparare a comunicare in maniera abile, efficace e persuasiva, quindi applicare una metodologia chiara per poter raggiungere il nostro obiettivo. E quindi le strategie comunicative sono tantissime. Si studia la comunicazione come qualsiasi altra materia al mondo, che voglia vogli applicarla alla vita quotidiana, che voglia applicarla alla, alla, diciamo, al business, che voglia applicarla ai rapporti interpersonali, a qualsiasi sia il settore che io voglia applicare alla comunicazione, devo studiare, imparare a comunicare in maniera abile, efficace e persuasiva attraverso delle logiche. Perché? Perché se esiste un metodo che è uguale per tutti e che chiunque può apprenderlo, può impararlo per poi applicarlo, questo dà sicurezza. Perché se il metodo fosse solo per pochi, nessuno inizierebbe a studiare se non fosse già un genio di suo. Siete d'accordo con me? Ok. Per farvi capire questo concetto, quindi il concetto dell'importanza del metodo nella comunicazione, voglio fare con voi un esercizio. Allora, se siete disposti mettetemi al, al volo un sì qui sotto, prendete carta e penna e seguitemi. Se io vedo il sì, vuol dire che posso farlo. Siamo in 10 online, quindi possiamo contare su fare questo esercizio insieme. Io vi guiderò, vi darò passo passo ciò che serve per poter fare l'esercizio e poi mi comunicherete alla fine dell'esercizio il numero nei commenti che vi è uscito, perché vi guiderò ad un calcolo matematico. È molto molto semplice, quindi ci vuole davvero poco. Un foglio di carta, una penna e due minuti, tre minuti di concentrazione per seguire la mia voce e fare questo esercizio. La vendita è relativamente... Sì, eh, la vendita è ovunque Fabio, come dicevi prima, in ogni azione noi vendiamo a priori, non, anche involontariamente, mentre io parlo con una persona accanto a me, chiunque esso sia, parlando gli sto vendendo un'idea, perché sto vendendo inconscientemente qualcosa, Un mio punto di vista, il, il mio modo di essere, il mio lavoro, la mia attività, le mie passioni, se io parlo di una passione ad una persona che non ha conoscenza di quello stesso settore, il momento in cui lui acquisisce quelle informazioni e quindi inizia ad appassionarsi alla mia stessa passione, ha acquistato quello che io gli ho venduto. Io ne parlo con entusiasmo, gli sto vendendo quella mia passione, lui dall'altra parte recepisce parte. Aspetto il vostro sì o no. Se mi mettete sì, facciamo insieme questo esercizio. Mi piacerebbe perché voglio, come sempre, andare nella pratica, non voglio limitarmi alla teoria. Ognuno di voi con carta e penna può farlo, senza neanche interfacciarsi con l'altro, vedere alla fine i risultati che ne vengono fuori. Vi posso garantire che difficilmente avete visto in giro prima questa cosa, tranne se non avete fatto un corso con me. Tra <ride> di voi non vedo ancora le persone che hanno partecipato ai miei corsi, quindi posso dire che questo esercizio lo farete per la prima volta. Allora, carta e penna. Iniziate a scrivere su un foglio di carta un numero sia composto da tre numeri in ordine decrescente. Vi faccio un esempio. 4, 3, 2. Ok, Scegliete voi, l'importante è che sia composto da tre numeri decrescenti. Può essere 5, 3, 1. L'importante è che vadano da 9 a 1 e che siano decrescenti. Appena l'avrete fatto, vi do qualche secondo, Prendete questo numero. Quindi io ho scritto 432 in questo caso, ma è indipendente. Prendete il numero che avete scritto, capovolgetelo. Quindi se nel mio caso era 432, diventa 234. Lo mettete sotto e fate una bella sottrazione. Quindi 4, 3, 2, era il mio caso, meno 2, 3, 4, perché l'avete capovolto, messo sotto, e fatta la sottrazione. Vediamo un po' cosa esce, non me lo dovete ancora dire, perché l'esercizio non è ancora finito. Il numero che è venuto fuori, penso che adesso sia terminato per tutti, lo dovete di nuovo capovolgere. Quindi, prendete il numero che è uscito, lo girate al contrario. Faccio un esempio. Se il numero che è uscito è 2, 3, 4, diventa di nuovo 4, 3, 2. Se il numero che è uscito è 1, 5, 7... Diventa 751, chiaro? Quindi il numero che è uscito a voi lo capovolgete, lo girate al contrario, lo mettete sotto e questa volta fate una bella addizione. Del numero che vi esce, il numero che vi esce me lo segnate nei commenti, così vediamo un po' cosa è accaduto. Qui. Io aspetto solo la vostra risposta, perché l'esercizio è terminato, e poi dalle risposte faremo insieme un'analisi. Intanto faccio la premessa. Non so qual è il numero che avete messo in partenza, non so eh, ognuno di voi cosa stesse facendo, perché non vi conosco, non vi ho potuti ipnotizzare, quindi <ride> ok, iniziano ad arrivare i risultati: il primo è 1089, Giorgio è 1089, Terry 1089, Tiziana hai sbagliato il calcolo, rifarlo <ride> 1099 è impossibile. Rifai il calcolo, vedrai Stefania uguale 18. No, è impossibile. Rifai il calcolo, la logica è sempre la stessa. Numero crescente decrescente 4 T2, esempio lo invertite, lo mettete sotto sottrazione, del numero che esce lo invertite, lo mettete sotto addizione rifatelo con la calcolatrice magari e vedrete che a tutti come sta accadendo, esce 1089 Anna Travaglio, ciao Anna il calcolo che hai fatto è sbagliato rifai questo percorso, vedrai che il numero finale sarà 1089 intanto che mi arrivano gli altri commenti Giovanna dice sono in sintonia Stefano, mi sa che ho sbagliato, sì Stefano, sicuramente rifai il calcolo, vedrai che arriverai al risultato finale. Eh, allora, per Anna Travalho 1089. benissimo. Allora, mi scrivete anche i numeri da cui siete partiti, gentilmente? Perché chiaramente tutti i risultati sono uguali, qualcuno può pensare, hai suggerito a tutti un numero iniziale ed hai imbrogliato, e invece no, vediamo, ognuno di voi mi scriva adesso nei commenti il numero da cui è partito. E vediamo un attimino cosa è accaduto perché sembra quasi magia o oh, ipnosi. No, non è ipnosi, non vi ho fatti, fatto scrivere un numero che volevo. Vi parliamo di un'altra cosa. Terry è partita da 753, Giorgio da 652, Anna da 753, spaccia, Brancaccio 963. Quindi come potete vedere, già quelli che sono arrivati... 972 Giovanna Bonfreschi, quindi come vedete sono tutti numeri diversi, a parte qualcuno, ma sono tutti numeri diversi. Però Stefania 532. Bene, intanto inizio ad argomentare. Come potete vedere, Giovanna 753, ma che caspita, ancora 18, dice Stefania. Stefania, fallo con la calcolatrice. Non perché tu sbagli i calcoli, perché ci si può imbrogliare con questi giochini, cioè... Il numero iniziale è un numero fatto di tre numeri in ordine decrescente. Lo inverti, lo metti sotto, fai la sottrazione, quello che esce, ok, 973, perfetto, 973, lo inverti, fai 379 e fai la sottrazione. Quindi 973-379 meno quanto fa di quello che esce, lo inverti, lo metti sotto e fai l'addizione. E vedrai che il risultato sarà sicuramente, te lo metto per iscritto, ci metto la mano sul fuoco, il timbro a fuoco nella schiena, è 1089. Perché accade questo? Non perché facciamo delle magie. Perché? Questo esercizio ci dimostra che indipendentemente dal punto di partenza, se applico un metodo, il risultato finale è garantito. Quindi, io vi ho fatto iniziare da un numero a vostra scelta, e avete scelto voi liberamente, vi ho dettato un metodo, vi ho detto soltanto i passaggi da fare, voi avete fatto quel metodo, ma io già sapevo che il risultato che vi sarebbe uscito sarebbe stato 10,89, e lo era per tutti. Quindi la mia certezza era di portarvi a darmi un risultato che io già sapevo. Nella comunicazione, questo è semplice se applico un metodo, perché se sono un genio nella comunicazione, la mia genialità non si può duplicare, quindi i geni in tutte le discipline sono pochi, ma ci sono tanti professionisti di altissimo profilo e sono tanti, perché questi professionisti imparano un metodo. Nella comunicazione esiste un metodo, nella musica esiste un metodo, Esiste un metodo. Poi ci sono le doti personali, ma noi non vogliamo puntare alle doti personali. Se ognuno di noi impara il metodo giusto per comunicare in maniera abile, efficace e persuasiva, la certezza matematica è che ognuno di noi, indipendentemente da dove parte, da chi è quando inizia a studiare la comunicazione, alla fine di un percorso saprà comunicare allo stesso modo di tutti gli altri. Avrà le stesse potenzialità e potrà migliorare la propria vita personale, professionale ed economica, in maniera davvero straordinaria. Serve il metodo. Questo esercizio è la prova palese, certa, matematica, che un metodo fa la differenza. Se non studio, se non acquisisco un metodo, non imparo cosa fare, azzarderò sempre. Se sono un genio, raggiungerò degli obiettivi anche importanti, ma non sarà duplicabile, specialmente se io voglio trasferire le conoscenze. E faccio un esempio. Se ho delle competenze, ho dei valori e li voglio trasferire ai miei figli, ai figli dei figli, ai figli dei figli, l'unico modo per trasferirle è il metodo e l'esempio. Devo abituarli ad una metodologia ben precisa, facendola in prima persona, perché senza l'esempio manca poi la coerenza ed è un'altra cosa. Se ho delle tecniche di vendita straordinarie e creo una rete commerciale, esempio, ai miei collaboratori, se voglio che loro facciano i risultati che faccio io, Devo insegnargli un metodo che sia semplice, duplicabile ed efficace. Quindi devo imparare innanzitutto qual è il metodo, perché se io sono un genio non potrò contare sul fatto di trovare tutti i geni nella rete commerciale. Se voglio creare una rete commerciale efficace, rete commerciale può essere di lavoro, ma anche la famiglia è una rete commerciale, il network, il lavoro in rete, e anche la famiglia stessa, in famiglia se tutti fanno qualcosa e collaborano, lavorano in rete, in connessione tra di loro, la famiglia va avanti, se uno che porta il carro e gli altri stanno sul carro seduti, il carro prima o poi si fermerà. Quindi il lavoro in rete, il network è in tutto ciò che noi facciamo, comunicare in maniera abile, efficace e persuasiva ci aiuterà in tutti i settori. Quindi l'efficacia, l'importanza eh, di un metodo deve essere chiara e siccome venditori si nasce perché abbiamo delle doti, ma lo si diventa anche imparando il metodo, tutti possiamo diventare bravi indipendentemente che lasciamo geni o nasciamo persone normali, comuni come tutti noi siamo, ci sarà tra voi qualche genio, io non lo sono, ma ho imparato il metodo negli anni, e quindi oggi posso insegnarlo e duplicarlo. Dice Terry, in ogni campo esiste un metodo, ne sono convinta, giustissimo Terry, senza un metodo non si va da nessuna parte. Fabio dice, più che un metodo cosa ne pensi del fatto che bisogna creare il bisogno e poi applicare semplicemente e conseguentemente la vendita? Sì, questo è un passaggio importante nella vendita, però anche per risvegliare i bisogni esistenti o creare nuovi bisogni, devo conoscere il metodo, perché se non so come fare, non riuscirò a stimolare i giusti tasti, le giuste leve, perché nella vendita soprattutto di beni non tangibili, ne parleremo della prossima puntata, martedì prossimo, parleremo di vendita tangibile o intangibile, eh, c'è una grande differenza, perché se vendo un prodotto fisico io stimolo il bisogno facendovi vedere l'apparecchio, l'apparecchio mi può servire per questo, questo, questo e questo, ok. Ma se vende un prodotto intangibile, un'idea, parliamo di ideologie, punti di vista, eh, prodotti non fisici, io ho lavorato per anni nel mondo delle assicurazioni Ramo Vita, ho costruito reti per, eh, con raccolte per milio, miliardi di lire, perché parliamo degli anni in cui c'erano ancora eh, le lire, è chiaro che per poter vendere un prodotto intangibile, come una polizza vita, eh, lì devi risvegliare i bisogni che già esistono, ma devi creare nuovi bisogni e farlo in modo importante, perché non gli stai vendendo la bottiglia d'acqua che eh, la vede, ne ha bisogno, lo sente, il bisogno e la compra, no. Lì devi creare un bisogno, eh, farglielo vivere, farglielo sentire, per poter poi eh, soddisfare quel bisogno. Devo imparare il metodo anche lì. Alla base però c'è il metodo. Se conosco il metodo posso vendere qualsiasi cosa, qualsiasi idea, qualsiasi concetto, posso arrivare a qualsiasi tipo di obiettivo, perché lì entrano in gioco i meccanismi mi guidano verso il raggiungimento dell'obiettivo. E se conoscete il metodo, come avete visto, abbiamo fatto qualche settimana fa eh, l'esercizio delle carte da gioco, dove ho portato la mia eh, interlocutrice a dirmi la carta che io volevo. Sembrava magia, invece no, erano domande, quindi la tecnica delle domande. La tecnica delle domande è un metodo. Se imparo come funziona, potrò applicarlo a qualsiasi cosa. Facendo domande mirate, porto il mio interlocutore a darmi le risposte che io voglio. La stessa cosa all'esempio di oggi. L'esempio di oggi ci fa capire quanto il metodo sia importante. Se conosco il metodo, posso modificare qualsiasi tipo di risposta perché guido il mio interlocutore a darmi la risposta che io voglio. Poi entra in gioco, e questo non smetterò mai di dirlo, la deontologia. Dice Donatella, me lo ricordo, se ci siamo fatti quattro risate, entra in gioco la deontologia perché queste tecniche poi diventano strapotenti. Se le uso per beni, fini, positivi posso migliorare la mia vita, quella degli altri, perché raggiungo beni comuni, cioè io ne ho un risultato e dall'altra parte il mio interlocutore ne ha un risultato, quindi un vantaggio al 51% per entrambi, se invece le uso come fa il nostro governo oggi, eh, vi fa un buco un buco, buco in petto così, perché sono tecniche di grande manipolazione, loro le usano alla grande perché hanno i migliori al mondo in assoluto, che pagano fior di quattrini con i nostri soldi e le usano contro di noi, e ricordate che ogni qualvolta un leader inizia a fare i propri interessi e non curando più quelli delle persone che rappresenta, diventa un politico, quindi attenzione, noi abbiamo bisogno di leader, non di politici, e siamo governati ormai da tanti anni da politici, che continuano costantemente a manipolarci con queste tecniche applicate ad altissimi livelli, quindi vi sto dimostrando come quello che dico quando parlo e attacco certi atteggiamenti dei nostri governanti, magari sulle pagine, qualcuno mi toglie anche il like sulla pagina perché o mi sono permesso di attaccare i governanti che ci stanno tutelando in questo momento di coronavirus, capite che non sono un folle, ma semplicemente sono uno che capisce cosa stanno facendo e io non mi lascio ingannare, vi voglio solo aiutare a comprendere cosa succede. Dice a Giorgi, i politici non li, non li tratto mai, neanche io, se ne presentasse chiunque, posso curare un leader, posso guarire, aiutare un leader, perché un leader mi rappresenta, ma in questo momento non ce ne sono. Ma un politico è una categoria che io purtroppo non condivido. Entrare in politica da politico è la cosa più assurda che esista: se si entra in politica per rappresentare gli altri, ma poi lo si vede. Il problema è che tanti di noi si lasciano ingannare, non comprendendo queste tecniche, eh, perché purtroppo non tutti riescono a comprenderle, le vedono come cose assurde, particolari, sono tecniche, impariamo le tecniche non soltanto per applicarle, ma anche per tutelarci e proteggerci dalle manipolazioni che ogni giorno ci arrivano da tutto quello che c'è intorno, le grandi potenze, le, le, le, le case farmaceutiche, eh, il nostro governo, ma anche chi ci vuole vendere un prodotto, quanti cartelloni pubblicitari eh, ci inducono a fare azioni e noi non ce ne accorgiamo nemmeno, e qui voglio segnalarvi un film da vedere, davvero molto molto bello ve lo metto in descrizione eh, si chiama Focus con Willy Smith è un film davvero unico davvero unico ve l'ho messo nei, nei commenti è un film da vedere perché alla fine di quel film, guardatelo tutto fino alla fine perché alla fine di quel film vi sarà molto molto chiaro ciò che accade ogni giorno eh, ad ognuno di noi Giorgio dice quando i corsi vengo, Giorgio ce n'è uno che si chiama comunicazione ipnotica che facciamo il 6 e 7 Giugno e lo facciamo a Milano, lo faremo a Milano 6-7 giugno, un weekend, sembra che il 3 riaprano anche le frontiere, quindi piccoli numeri, un corso limitato a pochi intimi, eh, le frontiere delle regioni parlo, visto almeno 10 volte, grandioso Giorgio mi puoi confermare, infatti se conosci il metodo lo eviti, chiaro, il metodo bisogna conoscerlo anche per evitare che venga applicato su di noi, questo corso che farò il 6-7 giugno si chiama comunicazione ipnotica e nella prima giornata lavorerò su queste tecniche, domande efficaci, risveglio dei bisogni, eh, toccare le giuste leve, guidare l'interlocutore, eccetera, eccetera, e il secondo giorno si lavorerà su eh, sistemi rappresentazionali, autoipnosi e magnetismo per lo scioglimento dei dolori. Quindi sono due giorni dove partiamo dalla comunicazione verbale, non verbale, paraverbale, simbolica, ipnotica, ipnosi, autoipnosi, magnetismo. Molto concentrato, molto molto particolare, se siete interessati magari eh, gestualità e mimica, sicuramente il linguaggio del corpo fa la differenza, questa sera sulla mia pagina in diretta c'è, eh, sul nostro gruppo, ormai è diventato il nostro gruppo, su psicologicamente c'è eh, uno psichiatra esperto di psicologia criminale che si occupa di microatteggiamenti, in diretta inter intervistato da Mario Sparacia, eh, che parlerà appunto della microgestualità quanto fa la differenza nella psicologia criminale non basta leggere il linguaggio degli occhi ma si va sui micro indicatori molto molto interessante quindi niente questo mondo mi appassiona eh, appassiona anche tanti di voi perché vedo che eh, ci state seguendo ci state appoggiando siamo in addirittura d'arrivo un grande abbraccio a tutti certo di eh, propagare, divulgare dare un contributo che mi auguro però possa essere utile ad ognuno di voi per migliorare la qualità della propria vita dal punto di vista personale, professionale ed economico. Ciao a tutti, buona giornata!